Le problematiche che mi sono imposta a risolvere con questo modello sono la data in primo piano, aggiornata automaticamente, la segnalazione chiara delle malattie, riposi, ferie o permessi assegnati, il totale giornaliero di ogni dipendente, il totale giornaliero e settimanale per intera squadra, un controllo accurato delle ore straordinarie programmate, la possibilità di assegnare o meno una pausa obbligatoria non pagata e la possibilità di usare questo modello per tutte le fasce di orario, giornaliere o notturne. In questa prima parte cercheremo di creare la struttura di base e di risolvere le seguenti problematiche. La data, un primo piano aggiornata automaticamente la segnalazione chiara delle malattie, riposi, ferie o permessi e un controllo accurato delle ore straordinarie programmate. Iniziamo selezionando prime, le prime due righe fino alla colonna W. Andiamo nella scheda Home, unisci e alinea al centro e diamo una colorazione gialla. Qui saranno inseriti uh, il titolo del nostro orario settimanale e la data in primo piano. Poi selezioniamo la prima colonna, le prossime tre righe. La stessa cosa uniamo e allineiamo in centro e saranno inserite nome e cognome dei dipendenti. Proseguiamo selezionando la, uh, la terza riga, tre coloni, BCD. Questi spazi, questi cieli uniti, ci serviranno per l'inserimento della data. Facciamo la stessa cosa anche sulla riga sotto, dove inseriremo il giorno della settimana. Trascinando, completeremo la data per tutta la settimana. piano piano il nostro applicativo prende forma, vediamo anche un po' di colore, tutti i bordi per vedere bene Cerchiamo di renderlo più piacevole possibile. Un grassetto, aumentiamo un po' la dimensione dei caratteri. Possiamo occuparci della nostra data, del nostro titolo, dell'applicativo. Ma per farlo dobbiamo inserire... Una funzione perché abbiamo promesso che questa data si aggiornerà in automatico allora il titolo sarà orario settimanale orario settimana in una funzione concatenato con uno spazio poi concatenato con la data del lunedì ma per questa dobbiamo inserire una funzione che si chiama testo abbiamo come valore la data di lunedì e il formato Giorno, mese e anno. Okay. Così c'entra la data di lunedì. Qua è troppo vicino, allora andiamo a aumentare il spazio. Ok, speriamo che funzioni. Poi, a noi ci serve anche... La settimana inizia lunedì e finisce la domenica. Allora concateniamo con uno spazio e inseriamo una nuova funzione testo. una volta usando come riferimento la cella contenente la data di domenica. Okay. adesso se vedete il nostro titolo... Nell'orario sarà orario settimana e la data di lunedì concatenata con la data di domenica. Come abbiamo promesso. Cambiando la data, rasciniamo per la settimana. Ah. Ritorniamo data per una nuova comunque dovrebbe funzionare qui riuniamo questi tre righe e inseriamo un totale giornaliero totale ore settimanali scusa settimanali e ogni dipendente un totale settimanale delle ore possiamo inserire i nomi dei dipendenti ci serve ancora. Questa parte la useremo come area di stampa. Quest'altro angolo ci servirà per completamento migliore del nostro orario settimanale. Possiamo inserire le ore contrattuali, Sapere quante ore ha il contratto di lavoro di una certa persona ci permetterà di gestire bene, in modo giusto, gli straordinario. Quanto tempo le ore che abbiamo programmato noi superano le ore contrattuali, tutto il resto sarà straordinario. Così vi inserire, inseriremo una colonna con un totale straordinario. Cosa ci serve ancora? Abbiamo detto che cercheremo di gestire al meglio anche le malattie. Avere sempre in primo piano, in evidenza, le malattie uh, che ci bloccano l'orario normale di lavoro di una settimana ci aiuterà a gestire al meglio gli altri dipendenti le sostituzioni tutto il resto Adesso. colonne, abbiamo lasciato tre colonne per ogni giorno. Prima colonna sarà per la postazione, che può contenere qualsiasi dato utile a gestire la giornata. Poi l'entrata e l'uscita. L'orario di entrata e l'orario di uscita. Scinando, completiamo per tutta la settimana okay. cerchiamo di, di, di creare una tabella dei totali Inizieremo con Totali di Giornaliero. Per i totali non ci serve il totale delle impostazioni, ci serve solo la differenza tra l'entrata e l'uscita. Allora creiamo una struttura di questo genere, uniamo queste due celle e trasciniamo questa per ogni giorno. E' Tutti i bordi. Vi riusciamo a vedere il menu. La struttura è stata fatta avremo un totale delle ore settimanali di, per l'intera squadra, un totale delle straordinarie, È un totale delle malattie. Come ho spiegato anche in precedenza, l'area di stampa si può fermare a questo livello. I totali le metteremo sotto, ma perché? Proprio non interessa a chi deve guardare orario di lavoro, sono dati che interessano a noi per compilare. Il meglio un orario di lavoro settimanale. Ognuno è libero di uh, gestire la presentazione grafica come un medio desiderato. Più importanti sono le formule. Un altro pezzo che ci servirà nel prossimo passaggio sarà la pausa. Allora. Creiamo qua, a parte, due celle, noi scriviamo pausa e questa, vediamo un bel colore giallo. Dopo ci servirà per una convalida dati. Adesso, cosa ci interessa di nuovo? Ci interessa creare una convalida dati Per la postazione di lavoro. Così, per riuscire, dobbiamo per prima cosa creare un elenco delle postazioni, che può contenere la postazione lavorativa effettiva oppure qualsiasi dato che c'è utile per completamento dell'orario di lavoro, come giorni di riposo, permesso, ferie malattie. per poter completare completarlo ulteriormente con cosa ci interessa. Il mio consiglio è di inserirlo sempre, questo elenco, in una tabella con intestazioni. Così il momento in cui ci servirà un altro elemento nella convalida dati e riusciremo di ottenerlo senza rifare tutto da capo. Inseriamo tabella con intestazione. Tutto. E denominiamo quest'area ID postazioni torniamo su un altro foglio faremo la nostra bella convalida dati selezioniamo tutte le cene con... che contengono la postazione di lavoro Abbiamo verificato se è entrata il nome e selezioniamo tenendo premuto il tasto COP le postazioni lunedì, martedì, mercoledì, 2 sabato e anche domenica in tutte queste ce deve rientrare la nostra convalida dati andiamo nella scheda dati convalida dall'elenco origine F3 con il tasto F3 abbiamo la nostra tabella di postazioni. Okay. Verifichiamo. Sì, in questo momento in qualsiasi cela dalle colonne di postazioni troviamo questo elenco. Possiamo anche utilizzarlo. Per vederlo meglio, per saltare in occhio la malattia, perché sappiamo sempre che dobbiamo sostituire la persona, creiamo una, una formatazione condizionale che evidenzia questa parola con un colore. Così, selezioniamo tutta l'area delle la presenze, scheda O, formattazione condizionale, c'è il contene testo contenente e mettiamo la parola malattia. un formato personalizzato con un riempimento rosso fuoco. Ok? E adesso, ogni volta che selezioniamo questa parola, la cella diventerà di un rosso fuoco. Così ci segnala che quel giorno quella persona non è presente. Per vedere il totale di, delle ore di malattia in una settimana, dei, dei giorni di malattia in una settimana, inseriremo una funzione, una funzione Conta se. Allora, Conta se. Wizard per capire meglio, spostiamo un po'. Il dipendente 1. Da lunedì alla domenica. Se trovi la parola malattia. Qui dice no, ma trascinando la formula fino in basso vediamo che il momento in cui abbiamo inserito una malattia qua ce la riporta come un numero dei giorni della malattia. Così diamo un'altra formatazione condizionale che ci evidenzia quando abbiamo almeno una malattia. Abbiamo con valore maggiore di zero. Vediamo un formato. Così sappiamo che il dipendente numero 7 ha fatto un giorno di malattia. Vediamo un totale, la somma di questa colonna e sappiamo che un totale questa settimana ci sono due giorni di malattia. Due persone diverse. Adesso. Le ore di straordinari. Come si calcola? le ore contrattuali di una persona possono essere 40 24 se il totale delle ore settimanali è più grande del totale delle ore contrattuali significa che si fanno dei straordinari allora mettiamo la funzione se apriamo un wizard così si vede meglio se il totale delle ore settimanali sono è più grande delle ore contrattuali contrattuale se è vero facciamo la differenza totale delle ore programmate meno totale contrattuale se è falso non scriviamo niente trasciniamo vediamo un esempio E le ore contrattuali sono 40. Invece, totali ore programmate di noi con orario di lavoro sono 42. Allora, straordinari sono. Vediamo un formato giusto. Formato personalizzato lo useremo specialmente per il la somma delle ore ci dice eh, ha fatto due ore di straordinario intanto è tutto ci vediamo alla prossima con l'inserimento Se questa prima parte vi è sembrata interessante, il prossimo video presenterà passo dopo passo come si deve fare per calcolare il totale giornaliero di ogni dipendente, il totale giornaliero e settimanale per intera squadra, la possibilità di usare questo modello per tutte le fasce di orario, diurne e notturni, e la possibilità di assegnare o meno una pausa obbligatoria non pagata. Arrivederci e a presto.